Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi noi abbiamo lanciato eh, in maniera live, al volo, la versione MX di Linux perché ha una serie di tool carini che fanno vedere tutte le performance del sistema in tempo reale, compresa l'occupazione della memoria di massa, l'utilizzo dei processori, l'occupazione per esempio della, della memoria RAM. Allora noi vogliamo vedere oggi come lanciare un task, cioè un applicativo. Eh, lasciando che tutto il carico computazionale rimanesse in maniera stagna chiusa all'interno di un solo core allora vediamo subito che tipo di processore abbiamo e quanti core abbiamo a terminale noi lanciamo il comando ls che significa list cpu che significa central processing unit appunto il processore se noi lo mettiamo a tutto schermo ci rendiamo conto che il nostro processore è una md 2710 APU significa che ha diciamo le istruzioni grafiche embeddate, non ha una scheda grafica discreta, è molto di fascia bassa e che ci dà eh, 4 core per socket. Quindi questo è single socket e ha 4 core. Potrebbe essere anche un dual core con, dual, con due thread per core e questo tipo di analisi ci eh, presenterebbe per esempio un numero di core uguale a 4 ma noi per questo tipo di esempio teniamo conto che ha 4 core quindi il nostro processore ha 4 core noi vogliamo lanciare dei task chiusi all'interno di un singolo core per far sì che ci sia un accesso alla memoria diretto e per far sì che questo tipo di task sia più efficiente allora facciamo una prova lanciamo subito questi tool che ci sono in MX Linux molto carini si chiamano Conkey se noi digitiamo conchi e lanciamo conchi manager ti ho visto che quello più carino, ma questo l'ho scelto io, si chiama MX Full e mettiamo il segno di spunta e chiudiamo vedete mxfull ci fa vedere tutte le cose che ci sono all'interno del nostro computer ma in eh, particolare ci fa vedere i quattro core separati i quattro core. allora noi adesso che, fa, che cosa faremo, lanceremo per esempio dei benchmark grafici dicendogli in quale core li deve fare Andiamo sempre all'interno del, del terminale, ristringiamolo per vedere, per vedere bene quello che fa. E scriviamo questo comando che si dice che si chiama task set con l'espressione 0x2, che significa re, cioè lancia questo task all'interno del secondo core del nostro processore quindi 0x2 e facciamo Firefox per esempio noi stiamo lanciando il browser web Firefox con il comando task 7 dicendogli che Firefox dovrà funzionare esclusivamente all'interno del core 2 e vedete che noi se vi rendete conto già abbiamo visto un picco nel core 2 lanciamo il, il tool online Whirlpool che è un tool online per fare un benchmarking della scheda grafica anche se questo computer non ce l'ha noi adesso vedete, vediamo che dell'utilizzo dei quattro processori vedete che il 2 va praticamente vedete, fino in fondo in, a, a scala perché va fino in scala? perché noi abbiamo lanciato questo comando che dice che questo task Firefox deve essere blindato, messo in maniera stagna all'interno del secondo core basta 0x2 e vediamo che a tutti gli effetti noi, mentre stiamo eh, verificando l'andamento di questo benchmark de, della scheda grafica, vediamo che soltanto il core 2 praticamente sta andando in fondo scala e gli altri core diciamo li sta utilizzando in maniera asimmetrica. Vedete che questo è il secondo tipo di test. Va bene? Noi adesso fermiamo questa cosa qua perché dobbiamo parlare di un argomento molto interessante. Se noi andiamo a vedere quello che ci ha detto su LSCPU, ci fa vedere che in fondo, vediamo che cosa ci dice, ci dovrebbe essere, vedete, ci dice Numa Node da 0 a 3, questo Numa significa Non un Uniform Memory Access, è un'architettura nuova che consente ad ogni core di un processore di avere un accesso diretto alla sua memoria. Allora andiamo a vederla perché questo è il discorso, perché talora c'è la bisogno di lanciare, eh, diciamo, dei task in questa maniera con questa architettura, allora noi cerchiamo Numa Node per capire che cosa è e vediamo le immagini vediamo le immagini per capire cerchiamone una che sia un pochino eh, vediamo questa qua vedete questa qua è l'architettura per esempio eh, di, eh, dei nuovi processori con l'accesso eh, diciamo non uniforme al, alla, alla memoria vedete che questi sono i due socket noi abbiamo per esempio un'architettura un con due socket il socket 0 e il socket 1 con il primo processore, con il secondo processore, ognuno ha i suoi core, non ci interessa quanto, e vedete che ognuno tramite il memory controller ha un accesso diretto, vedete la propria, e poi ha l'accesso diretto ai propri controller input-output. Out, Questo diciamo è la, man la maniera che consente a un processore di gestire un task con la sua propria memoria senza accedere indirettamente ad una memoria utilizzata da un altro core di un processore noi l'abbiamo fatto con task Set, noi abbiamo detto al secondo processore lanciami Firefox "Guarda, con il benchmarking utilizzando tutta la tua memoria quindi per lasciare il processo chiuso all'interno di questa architettura abbiamo visto che a tutti gli effetti il processore numero 2 andava fuori scala allora noi andiamo adesso su wikipedia per approfondire questo, questo concetto e cerchiamo un attimo che si sta caricando cerchiamo il concetto NUMA per vedere qual è la differenza poi se volete lo approfondire andiamo bisogna disambiguare questo qua non uniform, non uniform memory access e vedete che ci dice che è un'architettura di memoria sviluppata per sistemi multiprocessori, il nostro CNA4, dove i nuovi tempi di accesso dipendono dalla posizione della memoria rispetto al processore. Cioè, più vicino e più diretto è il collegamento della memoria al processore, migliore la realizzazione e la performance dei task. Nell'architettura Numa un processore può accedere rapidamente alla propria memoria locale, più lentamente alle memorie degli altri processori e alla memoria condivisa e noi vedete che dice l'architettura numma è il logico passo successivo dell'architettura smp allora vediamo qual era quella precedente se noi ci ricordiamo il disegno di prima vedete che invece in questa architettura vedete ogni processore tramite la sua cache accede alla memoria condivisa invece nelle nuove, nelle nuove architetture vedete ogni processore accede in maniera locale alla sua memoria si lo può fare soprattutto lanciando con, con task set quel comando mentre nelle symmetric multiprocessor system vedete che tutti i processori tutti i core accedono alla stessa memoria questo è diciamo l'argomento che vogliamo trattare oggi vogliamo trattare MX Linux vogliamo trattare il pannellino conchi che ci fa vedere la performance del nostro processore però core per core e poi abbiamo visto questo comando che si chiama task set con l'indicazione del core specifico e con l'indicazione per esempio del task, noi abbiamo usato Firefox ma si può fare qualsiasi tipo di altro applicativo. Bene il video finisce qua, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, speriamo vi sia stato utile, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.